Oggi ragazzi è un giorno triste Infatti come vedete sta diluviando Ormai non c'è più niente da fare Purtroppo la mia bici preferita La mia bellissima Ruth Miller La bici che ho sempre sognato La bici migliore che ho avuto ragazzi È giunto il momento di cambiarla purtroppo È stata la bici migliore che ho avuto È sempre un dispiacere No a parte gli scherzi ragazzi è giunto il momento di cambiare la Ruth Miller l'ho portata al park perché voglio omaggiarla in quest'ultimo giorno tirandola a lucido perfetta come non è mai stata e poi ci saluteremo per l'ultima volta la bici è veramente sporchissima e infatti ho qui super cleaner di sprike, ragazzi sulla catena che è fondamentale la figata di tutti i prodotti Sprite ragazzi, al di là del fatto che la bici mi è venuta pulita senza usare nessuna spazzola tutti i prodotti che fanno sono biodegradabili, quindi se per caso vi cade per fare una goccia di lubrificante e di qualsiasi prodotto fanno, non avrà nessun impatto sull'ambiente Ah giusto è un'azienda nuova italiana direi che si meritano di essere seguiti e provati ragazzi In descrizione vi lascio tutti i link Supportiamoli che fanno veramente dei bei prodotti Vi svelo a fine video A chi andrà questa Rootmiller va bene? Ragazzi benvenuti in questo video, Una tristissima intro Ho dato via la Route 1000 proprio perché Lì dietro ce n'è già una nuova dentro la scatola Ma il bello del video, è che la bici non la montiamo noi Io sono vestito di bianco oggi E abbiamo tutto l'occorrente Che la facciamo montare a chi passa Da che cosa è nata l'idea di questo video ragazzi? Come sapete io odio montare le bici ragazzi un giorno ero lì nel mio box buio che Cercavo di montare la bici come al solito lì che bestemmiavo in tutte le lingue Perché non mi veniva cose necosetto Ma io sono un faraone o non sono un faraone? Idea geniale La faccio montare agli altri Praticamente come funziona? Noi fermiamo le persone Posso parlare, posso dirgli guarda ma Svita qui, metti lì, ok ma non devo sporcarti le mani, No faraonico. Ma Ricompensa tutto ciò! Sneckettino di The Protein Works ragazzi, a scelta. Secondo te eh. il counter no? Quante volte diranno no? Dai, una? No, secondo me è tipo... È tipo rossino. presente quando sei in giro, ti danno il volantino, così di... Che... No, no, no, eh, vai via. Sì, un... 12 seconds later. Ciao, scusa. Posso chiederti una cosa? No, no, c'è la volta. No. Eh, il primo counter di no. L'obiettivo allora, della giornata è riuscire a fermare uno che corre. Perché <ride> quelli che corrono di solito sono incazzati neri. Scusi, stiamo solo cercando di capire se le persone sanno montare le biciclette. Un pezzo, io vi dico cosa fare. Ci abbiamo i guanti, ci abbiamo tutto. No, ma no, non ce l'ho la bicicletta. Ciao ragazzi, stiamo solo cercando di capire se la gente sa montare le mountain bike. Vi dico io cosa dovete fare: un pezzo solo. E in cambio, vi diamo una barretta proteica. Dai. Un pezzo, ti do i guanti così non ti sporchi Scegli tu un pezzo. Quello più facile? Allora, potrei dire il sellino. La sella? Prugola dentro qua. Ok. Ok, svita anche un po' quella di qua. Guardalo, guarda che ce l'abbiamo! Sì. La stessa cosa devi fare. Voilà. Perfetta. Pronto? piccolo applausino, Toto. Se vuoi, puoi scegliere una di tutti questi snack. Vuoi il caffè? Ottimo Bravi, ragazzi. Grazie ragazzi Grazie, Grazie a voi Bella. Posso chiederti una cosa? Dai, sei un ciclista come noi? Stiamo facendo un video okay. dove eh, vediamo se la gente sa montare le mountain bike Oh figa Scegli un pezzo C'è il manubrio, cosa succede? Eh però prima del manubrio eh, ah, è un pezzo grosso il, Ah l'ammortizzatore Esatto Va bene dai Facciamo la porcella? Sì Semplicemente, proprio facile e facile Sì Devi solo infilarla Ok. Eh. Perfetto, montata. Somma. Fatto. Allora, Ti piace? Sì. Sì. Il caramello il gusto mousse. Sì, caramello mousse. Questa La proverò questa, dai. è il mio preferito, giuro quello. Un okay, piacere. Ma la rosa è solo su internet, è vero? Solo si su compra. internet la rosa? Sì, sì, sì, sì. Ci sono quelli che non si fermano che. Esatto, esatto. Sembra che devono fare la scalata. Scusa, posso chiederti una cosa? Stiamo facendo un video, stiamo cercando di far montare i pezzi delle bici alla gente. Sto andando, andando, scusa. Andando. Scusa, scusa. In realtà mi ha detto mezzogiorno e mezzo, Dai, pronta figa. la pasta a casa. Ciao, scusa. Posso chiederti una cosa? No. Ok, scusa, niente. Cosa sta correndo? Se lo disturbi... Sì. E quale legge non scritta? Esatto, qual è la legge non scritta? Perché il runner non si ferma Cioè, perché? Perché un in bici si può fermare e il runner non si può fermare? Me lo spiegate. Spiegatemelo. Spiegatemelo. Grazie. Scusa, posso chiederti una cosa? Sì, Avanti, niente. Niente, bagiamo. Okay. Non volevo, non volevo. Non volevo. Posso chiederti una cosa? Cerchiamo di capire se la gente sa montare le bici. Quando torno, ti va? Perché adesso devo andare lì. Ah, okay. Va bene, tornando. Non sei cambiare sei... strada, però. Eh. Allora. Sei consapevole che non è che vedevo mai più. Giusto. Ciao, stiamo cercando di capire se le persone sanno montare le mountain bike. Se. Io le faccio montare un pezzo solo Come meccanica Sì, sì, meccanica, un pezzo Prendiamo un pezzo, lo montiamo Ma velocissimo ci si mette Così. un minuto, due minuti Gua Guardi la bici come è messa adesso Cosa monterebbe? Il manubrio Il manubrio, ok Prima del manubrio però in realtà bisogna mettere l'attacco del manubrio, glielo dico io Qual è, secondo lei, l'attacco del manubrio? Dovrebbe essere questo Quello lì c'entra? Ha oh, ah, preso in mano la scatola giusta, eh? Io sono ingegnere, quindi... Ah, allora, ah. ho preso... Per... <ride> Perfetto, deve prendere prima la burgola questa qui del 5. Quella lì, esatto. Perfetto, le sviti un pelino. Adesso va messo, ovviamente, con questo. No, no, no, questo. Esatto, sì, sì. bravo, per così. così. Ok, basta. Questo è stato montato un pezzo. Ti no, no, ma c'avevo la mascherina. Ah, è ah, volata via. Aspetta, se la volata via di là, è volata via. Poi andiamo così. È andato <ride> Eh, la madonna dove gli ho guardato è non era una mascherina. Ah, ma veramente? Come hai fatto, com fatto a vederla? Eh, se sei un falco. <ride> C'era veramente una mascherina? <ride> un falco. Io ero, andavo sulle, sulle moto da enduro, quindi queste robe ah, qui... Okay, e eh, facili. Eh. Esatto. Queste... Ormai... Avendo 84 anni <ride> Eh va bene. bene, va bene Te l'hai camata egregiamente Grazie, buona giornata Ragazzi stiamo facendo un video dove eh, stiamo cercando di capire se la gente sa montare le bici Vi diamo un pezzo a montare Un, Però, un no, pezzo Fa lei No, Fa no. lei? Dai, dai, fai te Dai, ma è facilissimo Cosa monteresti? Il Manubrio Eh, <ride> yeah, buai Perfetto, però così non ci passa. Devo allargare. Esatto. Devo allargare. Eh, però lei mi sembra un po' distante. Eh. No, no, vai, eh, vai, eh Dobbiamo farlo aspetta. Eh. Eh. Bisogna, bisogna, mi spiace. Devi solo svitarle un po' senza toglierle. Tutte e quattro sono, ce ne sono due anche sotto. Ok, dovrebbe bastare. Prova a infilarlo. Eh, mi sa che devi svitarle ancora un po'. Vedi, questa è complicità. Bravia, bravia. Ragazzi, bravia. Tienilo più o meno in centro, vedi che sì, c'è sì, una linea. Guarda già, rispetto a quando ho preso in mano prima la buva, adesso c'è manualità. Meglio di te, Ale. Sì, infatti. <ride> montato. Pezzo montato, vedi, era semplice. Ah, ok. Vai. Perfetto Va bene Grazie grazie. grazie. Ragazzi ce l'abbiamo fatta Siamo a un buon punto adesso Il problema vero sarà quando una persona sceglieva di montare il copertone sulla ruota Siamo qui un'ora Stiamo facendo un video dove alle persone normali stiamo cercando di far montare un pezzo della bici In ricompensa ti diamo uno snack Ok <ride> Che cosa monteresti? Le ruote Ne hai due, ne monti solo una così un'altra la faccia montare a qualcun altro fortunatamente c'è il copertone ecco, montato ma bisogna faticare Ti facciamo faticare per noi va tolto il perno fatto vai vai prendi pure te. alla prossima oh, Grazie. abbiamo spoilerato così delle industry 9 nuove ragazzi come potete vedere ehi hey. oh, ehi! Hey. come al solito ruota industry 9 e come potete sentire il rumore è il classico del mozzo Hydra di Industria 9 Anche a sto giro sobri con le ruote sì. Cioè è il bello di Industria 9 ragazzi Che potete configurare le vostre ruote Raggio per raggio, cioè scegliere proprio il colore raggio per raggio Sul loro sito c'è appunto il configuratore ragazzi che è stratosferico Ogni volta quando mi dicono Toto ordino la bici nuova Sito Industri9, vado sul sito configuratore e sto lì ora a cercare combinazioni perfette E in questo caso sono arrivato a questa soluzione In descrizione c'è il link per provare a configurare le vostre ruote industri è talmente gentile, mi ha detto che quest'anno ragazzi probabilmente facciamo un giveaway co Vi ho già detto troppo, basta No, scusa, posso chiedere la prima cosa? Mi scusa. Ok, Scusami, la leggenda. La leggenda, ragazzi. Infatti, vedi tutti si mettono a correre, guarda. <ride> anche, chi, anche chi non deve correre, passa qua di fianco e comincia a correre. Posso sì, disturbarti un secondo? Stiamo facendo un video dove cerchiamo di far montare dei pezzi della bici alle persone. Ti no. ringrazio, buon Niente. lavoro. Niente. Buon lavoro anche a te. Buon lavoro. Posso chiedere una cosa? No, grazie, non ho tempo. Stiamo cercando di montare la bici. Ah, stiamo facendo montare alle persone che passano dei pezzi di bici. Non sono, non sono esperto. Allora, io allora sono Eh la no, ma. È... Vado io. Un pezzo. Vai, ma io sì. ti dico. Mancano questi pezzi a essere montati. Indizio, il più sì, piccolo è... e più facile. Ok, okay perfetto. perfetto Il, il sì. treno e il cambio Esatto, esatto, esatto. Sembra un, un chiodo. Secondo te dove va messo? C'è già, ma è da sostituire. È... Questo qui va di qua. Perfetto, vai, farlo andare su. Dai, prova a guardare qua? no? vuoi montare anche le monopole già che ci siamo? Eh, eh, eh, eh. brava proprio quello è quel manopole messe Viene. hai fatto il lavoro perfetto grazie niente grazie, Viene, ah, grazie no, a voi per l'aiuto no. sì. stiamo facendo un video dove la gente ha montato per niente su a Okay. Voglio montare un pezzo? Proviamoci. Okay, oh, è bello grazie, grazie, positivo grazie, finalmente. Grazie, grazie, grazie. I pedali, pedali, i pedali saranno questi. Esatto, vai, facciamo una testa, una testa. Uh, Quindi quella che c'è in mano lui. Uh, okay, ah, bene. ok, ok. Vai dai, continua, continua. Ciao. Ciao. Ti sei ti ho riconosciuto? Ah. Sì, sono passato 30 secondi ah. fa No, ah. di No, però, ha detto che vuole essere la vuole prossima travi, perfetto. Ha fatto va bene. Un ah, con questo ero già, già arrivato a in di fare. Sì, basta. Sì, sì, ok, ma se li avete un attimo giusto, stretti, a posto. Dai, prendiamo questa qua. Va bene, va bene. Grazie ragazzi. Ciao. Ciao, ciao. ciao ciao. I due ragazzi hanno montato i pedali. Però nel frattempo si è palesato. Qual è il miglior modo di apparire? È il primo oggi che si ferma di suo spontaneo. Cosa <ride> Beh, manca? Beh, la ruota, ok. Ma Sarai così sfigato che la ruota è proprio da montare il copertone. Ok apri la camera d'aria ha detto sì. che l'ha già anche fatto quindi in realtà però ti dico vedi che è diversa è strana sì. la camera d'aria sì, aprila pure la camera d'aria è un nuovo modello che ha fatto quest'anno Schualbe sì. perché in realtà il materiale non è gomma serve per poter tenere pressioni molto basse okay. quindi tipo un bar sì. senza che si buchi sono più resistenti al normale sì. ovvio il prezzo è più, più alto, alto certo. io le uso proprio perché sono leggerissime sì. non pesa niente si sente. ma questa qua pesa 87 grammi Sta camera d'aria qua cosa si fa? Primo, primo passaggio beh allora io prima faccio passare le... il copertone sulla il Ruota. Esatto, bravo, una spalla. Mettiamo tutto Eccola lì. Qui mi insulterete di brutto. No, no, leve proprio di ferraccio potente. Oh, no, no. oh L'hai completata. Oh, completata. Prego, posso provarla? Oh, quasi, sembra quasi che ce l'avevo già questa bici. Bici funzionante. Ragazzi, non sembrava vero, ma io questa volta non ho montato la bici. Grande Faraone. E non mi sono sporcato le mani. Pulite, per modo di dire. <ride> in un prossimo video, ragazzi, andremo a testarla per bene. E adesso, ragazzi, vi lascio a un birrollino per farvi vedere un po' i dettagli della bici. Bella. Tagliala, non te la do, no, non te la meriti. Fanne buon uso, ragazzo. Posso fare un piccolo DV?